Sono otto settimane e mezzo È una settimana di mancia Grazie Lei non è di queste parti, non è vero? Fa tutto un po' troppo in fretta Non tutto Cos'è quel posto qui di fronte? Il casino Può andarci chiunque. Non vestiti così. Buona fortuna.